Oggi facciamo un bike check, un po' particolare vedete questi ragazzi? Questi sono gli occhiali che simulano la visione alcolemica Leggi cosa c'è scritto qui? Leggi High level al alcovista Per farvi capire come si vede da questi occhiali Vi lascio questa clip che abbiamo trovato su YouTube E ci siamo ispirati a quel video un po' più water. Visti i precedenti bike check che abbiamo fatto tutti i bike check particolari Bendati, l'anno scorso abbiamo fatto montare la bici agli sconosciuti Quest'anno siamo andati oltre, abbiamo detto cos'è che possiamo fare? Volevamo metterci in difficoltà a montare la bici perché per noi è troppo semplice montare una bici così Cioè fare il classico bike check è noioso ragazzi Tanto per iniziare ragazzi abbiamo qui una nuovissima Rose root Rootbiller Come vedete messa a telaio ma abbiamo qui gli altri pezzi Una forcella con la cipolla, con i copertoni 4, non so perché Uova manubrio eh? Poi qua cosa abbiamo? Industry 9 con bicchieri La bici da bambino recuperata dal video delle bici da bambino ragazzi con attaccata la sella E poi su un tavolino speciale da solo Che sembra la più innocua ma non è così Ma il discorso non è che monteremo semplicemente la bici così prendo i pezzi e monto È già difficile perché se io adesso da qui voglio andare a toccare la bici <ride> Montare la bici con questi è difficile Magari c'è il rischio di spanare Sapete qualche brugolina Mancare qualche presa di qua di là Ma niente di così eclatante Quindi abbiamo detto no Facciamo delle sfide Coinvolgiamo i ragazzi Per l'intrattenimento, Per Youtube Per scoprire cosa sono queste sfide Uno potete un po' immaginarvi Ma il battitore, il cowboy, il cuoco, il cameriere, il rider, il goloso Non perdiamo altro tempo ragazzi Entriamo nel vivo del video E facciamo entrare i nostri partecipanti Direttamente dalla periferia più brutta di Bollate, dove i ragazzi biondi vengono selezionati alla nascita per essere impiegati statali. 19 anni, Riccardo Spallotto Subito a seguire una statua della Monza Bene. 16 anni di fatto, ma 45 su Instagram. Ecco a voi il sasso. Non poteva mancare il cupido di Bergamo. Colui che ha la bestemmia facile e non ha paura di usarla. Ero stramazzotti. Non ha i soldi per le pastiglie della bici ma spende 600 euro per un tavolo a forte dei marmi. Uomo slinzega L'uomo che impegna le sue giornate a portare giù il cane. crypto guru nella vita reale. Alboreto, signore e signori. E poi ci sono io, che come Gianni Savastano e i suoi guaglioni. Aiuto. Con dati, oggi abbiamo una missione importantissima Montare questa bellissima Rose Ruth Miller con questi fantastici schiali Ci siamo capiti? Vingarri un leviosa. Qui dentro abbiamo preparato questo astuccetto con dentro dei bigliettini con elencati tutti i nostri nomi. Ognuno quindi dovrà fare una sfida delle 6 elencate. Un attimo, toglietevi un attimo le vostre bellissime chiome. Un attimo di reaction, giusto sì, per bene, vedere. Ragazzi, facciamo danni con sta roba. <ride> no. Non so dove sono. Easy one, No. porco. Siamo <ride> pronti? Te, allora, la prima challenge è il battitore. Vai. Uomo slizzo Allora, la prima sfida è il battitore. Abbiamo qui chiaramente forcella, pallina e cipolla. Tu devi andare in cima al coso. No, con gli occhialetti in cima. <ride> in cima? Questo non lo sapevo. In cima alla spina. Da adesso finché non mi monti la forcella, non te li puoi togliere. Ah, vuoi la pallina o la cipolla? Oh, vai! Oh, vai a montare la forcella! Può montare la forcella! Andiamo! Dammi il tuo ditino che ci mette un po' di grasso. Vai, mettilo giusto. Vai, vai. Sopra. ecco, così vedi bene, vai! Oh, perfetto, ecco! No, allora, eh, è cioè, la più facile Certo, cioè, sicuro, è la cosa oh, più facile tutta la roba. Secondo sfidante che, che prova, che Secondo prova ecco, Il cowboy. Cowboy. cowboy Alboreto Alboreto, al al al al cowboy Ti spiego la sfida, siccome non può filmare Adesso spiego io Hai lì quattro copertoni È presente il gioco del ferro di cavallo Che devi lanciare il poso rotondo E sì. prendere l'obiettivo L'obiettivo è una persona in piedi Però qui in questo caso ti Devi scegliere uno sfidante E siccome non abbiamo due occhiali Per imitare la simulazione al colore. Polemica, dovrete semplicemente fare 10 giri guardando per terra veloci Chi perde dei due dovrà montarmi entrambi i copertoni con sugli occhiali Perché montare i copertoni da enduro specialmente gli shualbe ah, Già convincere. senza occhiali sono bestemmie Che sono durissimi Poi gli occhiali Andrà Scelgo lo sfidante. Non è eh, ricchi, facciamo ricchi, sì. <ride> Se vinci non devi montarli. Allora, avete due copertoni a testa. Chi per primo li mette tutte e due dentro Eros vince. Ogni lancio deve avere almeno 8 spinnate. 8 oh, giri oh, su oh, voi oh, stesse che guardate oh, per torne. te. 3, 2, 1, via. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. subito non devi riposare <ride> metti che li <bastardo. ride> <ride> già l'alboretto di suo non è capace di montare i copertoni ma poi guarda mette, mette dentro sopra e gli esci sotto ragazzi ovviamente era più facile del ci cioè abbiamo messo pochissimo ecco qua i copertoni tutto da solo Tutto Tutto ora ci ha messo messo guardami La rana Allora adesso terza sfida Il cuoco ragazzi, apri apri Toto, Toto cuoco ah, ah, ah. Che mi si addice un po' il cuoco perché io da piccolo il mio sogno era fare il pasticcere. Comunque sono contento perché in realtà più andiamo avanti, più sono stronzo. con le sfide, e sono soddisfatto di fare questa. Ma cosa dovrà fare il cuoco con queste belle uova al manubrio, ragazzi? O la manopola casualmente? Abbiamo capito che stanno in equilibrio ma vi assicuro che è difficile tenerle senza sugli occhiali Io adesso dovrò mettermi sugli occhiali, tenere qua in equilibrio Fare 10 giri e tenerle in equilibrio No, e fare un giro completo di panta correndo Ovviamente siccome questo secondo me non ha buone aspettative quello così Uno cambia livelli di difficoltà no? C'è la manopola che è un po' più facile sì, sì. Se proprio non riesco stem che è un po' più grosso il buco è un po' più facile Ok, incominciamo a girare vai 1 2 3 4 5 dietro secondo livello vai no! no vai lo stem dategli uno stem a quell'uovo pianino il arriverà in fondo? vai vai vai No! prima delle ultime due gobbe ma renda? che cazzo stai facendo? lo stai studiando c'è un problema di fondo c'è un problemino Toto eh ah minchia! <ride> ah no gli sei spacer di merda No! ooooh un applauso eh. guarda la mia pronte di quella mascherina <ride> sudata guarda dove c'è la goccia di sudore Sta entrando in bocca. <ride> Nel frattempo, ragazzi, sono aggiunti alle sfide questi tre essere. Quindi aggiungeremo i loro tre bigliettini dentro l'astuccetto. Ci sarà qualche fortunato che non dovrà fare nessuna sfida. Vi faccio vi dico una cosa. Prossima sfida, ve la spiego a tutti. Vedete questa bellissima ruota? Date la sfida numero 4, come si chiama? Il camerino eh, ah, Eros stramazzotti. Nooo Eros stramazzotti sì. Luca il Canarino. Oh! Ah! Ah! Oh, Kada vieni qua un secondo, guarda qua. No, <macht�> <melanie> oh, ce l'abbiamo fatta. Quinta sfida, il rider, ragazzi. Il Sassou! Il prossimo pezzo da montare è la sella Il nostro rider scelto è il signor Sasso Ovviamente sempre con gli occhialetti da ubriaco Dovrà sedersi sulla sella non montata Solo appoggiata E farsi un bel giro completo della skin line Sulla biciclettina bambino Vai bro <ride> Madonna, fa fatica a salire Fa fatica dai dai dai! Vai vai! Dai vai! Dai vai! Dai vai! Dai vai! Dai vai! Dai vai! Oh! Oh! che Oh! Oh! Oh! oh. oh. oh. oh. Sì, sì, sì. Guardi la partita via Va bene Te la provo. Te la provo sasso No, no. Come è? Com è stato? Basta Va via è basta. andato Il sasso è male. deluso Prossima sfida La bici ragazzi Praticamente montata Mancano solo i pedali E una sfida Doloso oh, Io vi dico Quest'ultima è la più imbarazzante Oh, oh. Devo ah. <ride> No, non la so, non me l'hai appena detto. Toto, no. spiegamela, che non ho ancora capito. Vai. Come mancano solo i pedali, bisogna prendere la bici montata. Andare al primo drive che c'è vicino al park, che è il Burger King Drive. Ordinare un qualsiasi cosa vuoi. E oltre a prendere quello che vuoi, devi anche chiedere alla tizia che risponde al drive un paio di pedali, perché non ce li hai. Il tutto condito dagli occhiai da ubriaco. Ovviamente, per Dai, essere eh. sobri, io non capisco dove sto andando non hai i pedali. Ecco. Buongiorno, ti chiamo per ordinare pure. Ciao, eh, volevo chiederti un Crispy McBacon. Crispy, Crispy, Crispy, Crispy. Ah, no, Crispy, scusami, un Bacon King, credo, ah, che ho sbagliato, scusami, ah. no, mi sono confuso. Ok, comunque fa da bere Senza oh, ghiaccio. Ah, ok, senza ghiaccio. Ma nel menù sono compresi anche i cromag? I I cromag? Non ho capito. E i pedali, perché sono in bici e non ce li ho. Pedali? Volete <ride> i pedali? I pedali? Sì. No. No, ok. Ok, fa niente allora, dai. Va bene così. A posto così? Sì. Ok, vieni pure avanti. Ok. Ciao. Ciao. Ok, quanto è? 9,70. Ok. Con questo back check è stata una bomba cazzo. Io direi che ci siamo sforzati a sufficienza Soprattutto ultima sfida con Ivo ne, ne vale tutto il video con la roba lì secondo me Però vi devo dire che in realtà Per ideare queste sfide Ci abbiamo messo un po' Abbiamo cercato di unire aspetti bici con aspetti di intrattenimento Non facciamo video tecnici noi sul canale Proprio perché il nostro obiettivo non è far video tecnici Sulle particolarità, ci sono altri canali Il mio canale vuole essere intrattenimento E allo stesso tempo sport Quindi facciamo ogni tanto video così un po' stupidi Un po' divertenti Ma che comunque vi fanno vedere la bici nuova E ogni tanto invece il video di più action Ragazzi Il canale è mio E decido io cosa fare A meno che non mi ha creato il canale No no! Mi raccomando ragazzi Se siete interessati alla Ruth Miller Vi lascio in descrizione il link Dove guardarla Acquistarla Vedere se è disponibile Se non ci sono 45 settimane di attesa per comprarla Lì dipende se voi siete lenti o veloci A comprare la bici Non è che dovete darla colpa Perché se le bici finiscono Il brand Non è che sono infinite le bici Capite? Ma però mi raccomando Se volete supportarmi Acquistate le road dai miei link in descrizione ragazzi tutto l'ho fatto basta basta ma se per caso vi vengono altre idee con questi stupidi scrivetemelo grazie ciao, ciao. ciao. Ah.